secondo tasto della corda di sol fa questo la fa re si stiamo come un si minore eh, settima che parte appunto dalla settima che fa la fa re si quindi un faccio che mm,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 Sol, fa, mi. Qui inserisce eh, poi. Eh, la mi inserisce fa diesis, quindi fa eh, sonorità classica lidia. si appoggia sul sol solita musicalità anche in un esercizio che lo conclude, conclude la prima parte così quindi la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 l'altro pattern, quello che vi dicevo prima, altro partner, quello che dicevo prima, parten, che dicevo prima parten, la settima, possiamo interiorizzare e poi utilizzare come possibile eh, fill, eh, prendere appunto degli spezzoni eh, per creare poi musica, quindi se mi trovo a dover fare un, un fill in do maggiore posso utilizzare qualche L'inserimento del fa diesis può essere un'altra idea di sonorità, quindi eh, video, eh, scala video.